Boh, hai no, no, sentito il verso? È mandala! Cos'è un centrino per la tavola? Quello Boh, no, hai sentito il verso? entra gente, succedono cose. Ok, dai quasi. No, brutta basta. Va bene, guscini. Va bene, guscini, ma la Red Bull rubata. Capite con che soggetti ho a che fare? Capite? Capite con che soggetti ho a che fare in casa? Poi mi, mi chiedete per. Ecco ecco, ammazzati, eh? ammazzati. Vado via! Dai, fattene, disagiata, ah, che non sei altro. Ma sei pure vecchia. Va. Vedare, Vai via! Va. Vattene. Va, vattene. Eh, va bene! Tutto questo solo nelle live di Lucy. Questo. Posso spiegarlo? In realtà, posso, posso spiegare tutto questo? Ehm Posso veramente spiegarlo? Ehm, sì. <ride> eh. Ok, ok. Inizierò con un taxi. Momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento, momento. Inizierò con taxi. Un sovrapprezzo di 120 euro. <ride> e un sovrapprezzo di 120 euro per un totale di 520 euro di softbox è tornata Mary, scusate è... non ti sto sentendo, dimmi hai comprato anche l'acqua? dai Lucy prendo l'orecchio oh si sì. no ah! scusami eh non è successo niente se ne è pronto no no, no. le fierezza da. Ma, ma come è diventato il microfono? c'è un oggetto che mi Te, te, te, ritinto il te. Tiet, te, te, te. Riproviamo, cazzo. tutta ritinti il te. Te, tutta la tinta in tetto. Non ce l'hai a te, tutta la ritintin' in tetto. tu te ritintin' Tu te, te ritinti il tet. Ho detto giusto, cazzo, sono sicura. Tu no, dice tu te, te ritinti il tet. Non, non c'è la La faccia da Raver ce l'ha Si è fatto di Fortnite tutta la notte <ride> Si è fatto di Fortnite tutta la notte Trust. E il pacchetto FN Gaming esce questo Tastino che non posso Non premere Cioè mamma mia che fastidio Sembra di stare dentro Lost Che ogni totto dovevi premere il pulsante Non riesco a seguirti molto eh, Lo so guarda ma stasera anch'io sono un pochino incasinata eh, uh, questi cuscini che non vanno, va bene. Porco Dio io. Scusate, uh, Le odio, da morire. Poi, uh, security, i cavi. Oh, amicizia, io sono rimasti quel... Nice.